Nel processo Jumuriat gli avvocati coinvolti nel filone principale sono stati coinvolti come, almeno formalmente come partecipi alla linea editoriale del giornale, che è il vero capo d'accusa. Tant'è che i testimoni che sono stati sentiti lunedì erano testimoni d'accusa, vecchi collaboratori del giornale, che sono venuti a dire essenzialmente che loro non a un certo punto hanno smesso di leggere il giornale perché non ne condividevano più i contenuti. Da questo, secondo l'accusa, volendo desumere che quindi c'è stata una svolta nell'editoriale editoriale e dovendo desumere che questa svolta sia stata a favore di de, de una delle associazioni presunte terroristiche che vengono eh, combattute dal regime di Erdogan. e Sono due salti molto grossi dal punto di vista giuridico. No?